Bene, buongiorno a tutti, bentrovati a questa edizione speciale di Sham On Air, organizzata in collaborazione con Melco, Medicina Legale Contemporanea. <clears throat> Abbiamo atteso qualche minuto per dare a tutti la possibilità di, di collegarsi, eh, vi do quindi il benvenuto. Eh, come saprete, nei giorni scorsi è stata depositata la sentenza delle Sezioni Unite, la 21.992 con la quale la Corte, dei, la Corte di Cassazione si è pronunciata su, su, sull'azione di rivalsa, promossa da un'azienda sanitaria nei confronti di un suo dipendente, e ha quindi sancito un principio secondo il quale non esiste una questione di riparto tra Tribunale ordinario e Corte dei Conti. Bene, eh, Sham è, sta sempre molto sensibile a queste, a queste tematiche, e a pochi giorni dal deposito di questa sentenza delle Sezioni Unite ha quindi deciso di attivarsi prontamente per offrire un approfondimento. L'obiettivo è un po' quello di, di fornire una prima lettura e quindi cercare di, di riflettere insieme sulla, sulla portata di questa, di questa pronuncia. Ed è con questo, con questo scopo che questa mattina appunto, siamo, siamo qui per analizzare e commentare insieme in che modo. Questa, questa sentenza influenzerà l'azione delle, delle imprese assicuratrici e per provare anche un po' ad immaginare come cambierà e se cambierà eh, il rapporto tra operatori dell'azienda ospedaliere e, e i propri dipendenti, con un, fo con un, un focus specifico anche sull'impatto che questa pronuncia avrà rispetto alle previsioni della legge Gelli Bianco, anche se, come avrete certamente notato, i fatti di cui ha questa sentenza sono antecedenti alle leggi 24. Come vedete quindi sono tematiche molto delicate di grande interesse che affronteremo con, una, con un pregevole parterre di, di relatori che ringrazio sentitamente di essere oggi qua presenti e che saluto e a cui do il benvenuto. Eh, purtroppo per, per un improvviso impedimento personale il dottor Enzo Vincenti, che è il consigliere, nonché relatore di Cassazione, che aveva esteso la sentenza, non potrà partecipare, ma fortunatamente siamo riusciti questa mattina a registrare il suo intervento e quindi non l'avremo diciamo in viva voce, ma eh, un'ora fa, quindi con una differita di un'ora, riusciremo comunque a catturare il suo pensiero su questa sentenza. Seguirà il dottor Arturo Iadecola, vice procuratore generale della Corte dei Conti di Roma, e l'avvocato Lorenzo Locatelli, avvocato in Padova e direttore della Scuola Forense di Padova. Bene a guidarci lungo questo percorso, in qualità di moderatore il dottor Pasquale Macri, segretario nazionale di Merco, appunto eh, medicina legale contemporanea, nonché docente di medicina legale presso l'Università di, di Siena, e non mi resta che ringraziarlo, cedergli la parola e augurare a tutti voi una, un buon ascolto e, e un buon webinar. Buon lavoro e buona giornata a tutti. Grazie dottor Ovinale, grazie a nome mio proprio e della società medico di medicina legale contemporanea. Un ringraziamento proprio a Sham che ha accettato e promosso immediatamente un webinar di si è fatto livello eh, su un argomento estremamente contemporaneo. La sentenza, data a pochissime settimane, se non ero del 12 ottobre scorso, è una sentenza che ha eh, destato immediatamente vive de perplessità e preoccupazioni. E, mh, abbiamo proprio ritenuto di poterla approfondire con, con gli esperti e che, che ringrazio ancora e aggiungo che ringraziamenti a quelli di Radinale. Eh, per una prima lettura, come si diceva, una prima lettura che eh, a mio avviso vedremo nel corso dei lavori del webinar dovrà portare a un eh, orientamento. In pratica ci dovremo chiedere, in particolare quello che riguarda soprattutto i medici, ma penso anche chi li assicura, le aziende sanitarie, ci dovremo chiedere se questo, quale principio la, le sezioni unite hanno voluto preservare e proporre qual è il principio di diritto che la sentenza ci vuole proporre e come impatta questo principio, come e quanto impatta questo senzio sulle cause di risarcimento per responsabilità sanitaria pendenti prima del eh, 2017, cioè dell'entrata in vigore della legge Gelli-Bianco e come impatterà successivamente. Non è una questione da poco e soprattutto per, chi, per i medici che ci ascoltano eh, cercherò di delinearla. Il principio del doppio binario è quello secondo il quale l'azienda una volta che ha risarcito un uh, danneggiato può azionare la Corte dei Conti come la deve azionare obbligatoriamente e dico le aziende non solo quelle pubbliche e solo quelle pubbliche in questo caso, e, ehm, oppure potrebbe rivolgere la domanda di malleva direttamente al giudice ordinario, al giudice civile le questioni che si aprono non sono solo questioni di giurisdizione cioè se si può andare da un giudice o dall'altro dal giudice amministrativo o dal giudice civile le questioni che si aprono sono per esempio quelle se i limiti posti dall'articolo 9 della legge Gelli Bianco possono essere anche applicati a garantita delle aziende e dei sanitari e delle compagnie assicurative che su questi costi poi calcoleranno il costo del premio assicurativo, e possono essere applicate al, anche dal giudice ordinario, oppure se il giudice ordinario eh, si varrà degli strumenti propri di valutazione del processo civile ordinario. Eh, abbiamo con noi un grandissimo esperto, il dottor Arturo Viadecola, che è vice procuratore generale presso la Corte dei Conti di Roma, esperto di questioni, e sanitarie e da, fa da tanto tempo anche attività di comunistica su questi temi e eh, passerei la parola proprio a lui per valutare l'impatto della sentenza, ma mi correggo un attimo, mi correggo un attimo perché eh, prima di passargli la parola eh, passo all'avvocato Locatelli il quale si è preso per l'onere di illustrarci la sentenza anche con l'ausilio di alcune slide. Terminato, al termine dell'intervento dell'avvocato Locatelli, che ci permetterà un po' di conoscere i termini di merito della, eh, della sentenza, e interverrà il dottor Iadecola per gli aspetti che gli completano. Grazie. Bene, grazie. Allora, grazie intanto a Sham. Per l'invito ho preparato delle slide, quindi adesso dovrebbero entrare in condivisione. Credo che le vediate, no? Allora, perché intanto si è parlato di sentenza innovativa e eh, di questa serie di binari processuali? No? Questo è uno de dei temi che più mi ha, eh, mi ha colpito all'uscita di questa decisione, che è stato giustamente particolare... E particolare interesse però eh, il primo problema è se stiamo parlando di una sentenza effettivamente innovativa oppure se non sia un po' il vecchio che come in questa, eh, in questa bella fotografia si eh, specchia in qualcosa, eh, in qualcosa di diverso ma andiamo a vedere quali sono i passaggi fondamentali della, della sentenza perché questo è anche stato un po' il compito che mi è stato affidato quantomeno per aprire questa discussione la sentenza dice che l'azione di responsabilità contabile proposta appunto da una struttura nei confronti di un dipendente eh, non sostituisce le ordinarie azioni civilistiche di responsabilità nei rapporti tra amministrazione e soggetti eh, danneggiati. In quindi, Seguendo questo principio, quando l'azienda sanitaria propone una domanda di malleva nei confronti del proprio medico dipendente, non sorge una questione di riparto tra giudice ordinario e giudice contabile. Rimangono aperte tutte e due le strade. Il caso era quello di un'azione di rivalsa di una pubblica amministrazione nei confronti di un medico eh, legato dal rapporto di servizio. Eh, esisteva un danno, All'azienda subito perché? Perché a fronte eh, di una condanna risarcitoria in favore del terzo danneggiato aveva dovuto sborsare eh, del, mh, del denaro. E la Corte, ecco un passaggio, il primo passaggio che ci ricorda come eh, il principio fosse già da tempo eh, ricevuto dal, dai giudici di merito e di legittimità, Dice appunto, guardate che noi stiamo dando seguito all'orientamento di questa Corte che ha a suo tempo già enunciato il principio per cui l'azione di responsabilità contabile non è sostitutiva delle ordinarie azioni civilistiche di responsabilità nei rapporti tra eh, amministratori e soggetti eh, danneggiati. Quindi, sempre secondo la sentenza, quando è proposta da un'azienda sanitaria una domanda di manleva nei confronti di un proprio medico non c'è questione di riparto, cioè scelgo una via scelgo, eh, tra giudice ordinario e contabile, ma c'è autonomia e non coincidenza delle due giurisdizioni, con due richiami eh, molto importanti a due precedenti, appunto, uno del 2014 e uno del 2018. Il principio è ricordando anche una precedente del 2019 eh, secondo cui la reciproca indipendenza dell'azione di responsabilità per danno erariale di quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario si giustifica per la diversità degli interessi rispettivamente tutelati quali sono questi due interessi il primo volto alla tutela dell'interesse pubblico generale quindi buon andamento della pubblica amministrazione impiego corretto e bilanciato delle risorse con una funzione che è mh, caratterizzata eh, da eh, dall'essere appunto sanzionatoria. La seconda invece quella civilistica ricorre al pieno ristoro del danno quindi una funzione non più sanzionatoria ma una funzione riparatoria e compensativa a protezione dell'interesse dell'amministrazione che, eh, che agisce. Ed ecco anche un ulteriore passaggio eh, a mio modo di vedere fondamentale di questa, eh, di questa sentenza perché la sentenza dice attenzione che non mi metto nemmeno e non mi impegno giustamente non per malavoglia ma perché il caso non eh, comportava e non suggeriva questo intervento non in, non eh, può intervenire su questa questione l'essere nel frattempo nel frattempo intendo in quanto l'azione era precedente e quindi anche l'evento era precedente alla legge numero 24 del 2017 che quindi non interferisce su questa questione e non interferisce perché si tratta di norma intervenuta successivamente alla proposizione della domanda era una citazione addirittura di 18 anni prima e l'articolo 5 del codice di eh, procedura civile come tutti sappiamo impedisce di dare rilievo perché al momento della domanda appunto che si deve verificare la la giurisdizione detto questo ci troviamo di fronte a una sentenza che non è innovativa ma ce lo dice la sentenza stessa e richiama principi a suo tempo espressi, certamente è una eh, sentenza eh, importante eh, che ha rispolverato concetti vecchi per il pregresso ma non ha affrontato nemmeno il tema eh, relativo all'articolo 9 della legge numero 24 del 2017 perché questa sentenza ha avuto particolare successo, perché gli viene dedicato anche eh, giustamente un, eh, un convegno come quello proposto eh, da Sham. Sicuramente il momento storico ha influito e ha in qualche modo questa sentenza ha avuto il bene di costringere gli interpreti a prendere, spero una volta per tutte, ma anche se ho qualche dubbio, come vedremo in seguito, in considerazione il eh, problema. Quindi che cosa è che c'è di nuovo dopo questa sentenza? Di nuovo sostanzialmente nulla. Dobbiamo però prendere a questo punto posizione, cercare di capire che cosa e come ci si debba muovere in futuro con riguardo a due momenti storici, cioè prima e dopo la legge numero 24 del 2017, perché anche il prima, come vedremo, può essere di estrema attualità eh, al giorno dopo. Allora prima della legge numero 24 del 2017 e per prima intendo eventi accaduti prima e domande svolte prima. Guardate la situazione del medico è sempre stata una situazione molto uh, particolare per, per diversi motivi. Noi sappiamo che il dipendente pubblico può essere aggredito da un'azione da parte di un terzo, aggredito direttamente intendo, non sto parlando dell'azione eh, di rivalso, aggredito direttamente ai sensi degli articoli 22 e 23 del DPR numero 3 del 1956 cioè il terzo può agire nei confronti del pubblico dipendente, quindi anche nel medico seguendo queste due norme il terzo stesso però può agire solamente per dolo o colpa grave perché invece si agisce normalmente nei confronti del medico da parte del terzo senza questa eh, limitazione, parlo del medico pubblico eh, dipendente, perché come tutti sappiamo sin dalla fine degli anni ottanta in sede di legittimità si era statuito che nei confronti del medico non potesse essere applicata la normativa prevista dagli articoli 22 e 23 del DPR 10 gennaio 57 numero 3. Che in relazione appunto alla eh, famosa costruzione logica di quella che eh, veniva chiamata la teoria del contatto, eh, del contatto sociale, che innescava quindi un rapporto contrattuale eh, tra il medico ospedaliero e il paziente. Sappiamo poi eh, come è andata a finire con l'introduzione appunto della 24 eh, del 2017, ma questo per renderci conto che già i medici si trovavano eh, in precedenza in una situazione assai particolare con riguardo ad azioni di responsabilità direttamente poste nei loro, nei loro confronti. In queste slide vedrete un sacco di binari e ferrovie, ma proprio perché si parla moltissimo di questo famoso doppio binario. Quindi la soluzione che ci viene data eh, dalle sezioni unite con la sentenza 21.992 nel 2020 è proprio questa, esiste un, eh, un doppio binario e quindi la spiegazione credo molto chiara che è stata data eh, da questa decisione l'abbiamo affrontata proprio pochi eh, minuti fa. Perché Curiosity killed the cat? Perché anche in, in epoca precedente rispetto all'introduzione della legge Gelli mi ero mi aveva particolarmente incuriosito. Io non sono un amministrativista, mi occupo di, prevalentemente di responsabilità eh, professionale, prevalentemente eh, eh, medica. E però la curiosità di andare a verificare eh, quale fosse lo stato della, eh, della situazione e eh, quale fosse realmente il problema, e cioè se le aziende ospedaliere potessero agire in sede civile nei confronti dei propri dipendenti, e se sì, perché eh, questo sostanzialmente non avvenisse? E questo perché su eh, centinaia di casi che ho avuto occasione di seguire si contano, se no sulle dita di una mano, forse di due, i casi in cui ho reperito eh, azioni eh, delle aziende ospedaliere pubbliche nei confronti dei medici. In tutti questi casi eh, eh, la decisione finale da parte del giudice di merito era stata la carenza di, della propria giurisdizione a favore della Corte dei Conti. Quindi con una presa di posizione assolutamente contraria rispetto ai principi generali che avevamo eh, svolto. In più c'è anche da dire che non tutti erano d'accordo sui principi generali che adesso abbiamo rinvenuto nella sentenza 21.992, esistevano anche orientamenti contrari, ad esempio la 15.288 del 4 dicembre eh, del 2001, la 4.634 del 15 luglio 88 e la 9.33 del 22 dicembre 99, tutte decisioni da parte della Corte di Cassazione che escludevano la concorrente azione di rivalsa del giudice ordinario e quindi binario unico esclusività della giurisdizione da parte del giudice amministrativo. In più c'è anche da dire che probabilmente queste azioni da parte dell'azienda aziende ospedaliere non venivano tanto benevolmente affrontate per una questione anche di rapporti con i propri, eh, con i propri medici. Provate a pensare alla difficoltà anche per un dirigente di un'azienda ospedaliera di dover iniziare eh, per ogni euro eh, speso eh, in risarcimento a fare un'azione di ribassa direttamente all'interno magari del, eh, dello, stesso, eh, dello stesso processo. Ma ci sono anche altre argomentazioni sulle quali vale la pena di riflettere. Non dimentichiamoci di queste norme, che sono norme, sono le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Io qua ve ne ho portati tre, ad esempio, non sono tanti di più quelli degli ultimi anni, questo è quello relativo al 2001, all'articolo 24, l'azienda doveva comunque garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile dei propri dirigenti nel 2005, cambia di poco, le aziende dovevano garantire un'adeguata copertura assicurativa della eh, responsabilità civile dei, dei, dei propri dirigenti. 2009, articolo 16, qua addirittura si va verso l'istituzione di una commissione composta da rappresentanti di parte datoriale e sede sindacale, sempre in relazione comunque al dovere di copertura assicurativa fino ad arrivare all'ultimo contratto collettivo, quello 2016-2018 che però è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2020 infatti tiene in considerazione la legge 24 del 2017 dove ovviamente si segue l'impostazione del legislatore individuando il fatto che le aziende o enti devono garantire con oneri a proprio carico un'adeguata copertura assicurativa quindi in buona sostanza eh, che cosa accadeva? era difficile ipotizzare azioni di rivalse civili se non in caso di colpa grave o dolo in quanto il caso di azione per, eh, sono andato forse troppo avanti in caso di azione per colpa lieve e, e carenza di garanzia assicurativa il medico avrebbe potuto replicare al proprio datore di lavoro, ma come mi fai un'azione per colpa lieve, ma proprio tu che avresti dovuto viceversa eh, assicurarvi e, e questo eh, ovviamente avrebbe tolto eh, di mezzo il problema. A quel punto eh, si lasciava cosa? Si lasciava, questo era quello che sostanzialmente accadeva, l'azione alla procura della Corte dei Conti. Proviamo a tornare un attimino al... Eh, alla parte della sentenza che abbiamo illustrato proprio, fa, proprio poco fa che non prende posizione sulla legge 24 del 2017 e fa un riferimento corretto al fatto che eh, la eh, sentenza eh, in esame eh, trattava di eh, un caso relativo a una proposizione di domanda che era venuta appunto come abbiamo visto nel marzo 2002 antecedente rispetto eh, alla eh, legge Gelli. Ma qua forse bisogna eh, porsi una domanda, cioè stiamo parlando di un quesito che riguarda l'esercizio dell'azione prima della legge Gelli o piuttosto degli eventi avvenuti prima della legge Gelli. Questo eh, perché lo dico? Perché c'è una bella sentenza della Corte dei Conti Lombardia di un anno fa più o meno, del 3 luglio del 2019, che è diventata famosa perché è una sentenza eh, che eh, espone un principio che a me è piaciuto molto, cioè quello della contrarietà all'applicazione cabalistica del diritto. È una breve parentesi, si trattava di capire se eh, le famose tematiche relative alla franchigia aggregata eh, dovessero eh, portare ad una discriminazione tra medici fortunati e medici meno fortunati, nel senso che esistevano medici ovviamente eh, la cui, ehm, che non dovevano risarcire alla fine nessun danno perché erano caduti eh, nel eh, momento di franchigia aggregata esaurita e quindi pagava tutto l'assicuratore, invece il medico un po' più sfortunato che magari eh, compiva l'atto e riceveva la richiesta di risarcimento al momento in cui la franchigia era ancora in vigore e quindi l'azienda deve pagare e l'azienda si rivolge nei confronti del medico. È una breve parentesi, vi invito comunque eh, a leggerla, perché è una, sentenza, eh, è una sentenza molto interessante. Ma questa sentenza eh, espone anche un altro principio, e cioè dice che la legge numero 24 dell'8 marzo 2017... Eh, a natura sostanziale ma le disposizioni di natura processuale pure in essa contenute non possono che leggersi in connessione con il complesso di questa eh, normativa e quindi qual è la conseguenza la conseguenza è che i precetti dell'articolo 9 della legge 24 eh, non risultano immediatamente applicabili in razione temporis a fattispecie anteriori Attenzione, non a domande è giusta la conclusione a cui è prevenuta la sentenza 21992, ma questa ci dice attenzione che i precetti dell'articolo 9 non risultano immediatamente applicabili a fatti specie anteriori alla novella del 2017. Quindi, in buona sostanza riassumendo. Sicuramente per il prima eh corretto l'approccio della 21.992, ci troviamo di fronte ad un doppio binario. Ma che cosa accade, viceversa, dopo la legge numero 24 del, eh, del 2017? La situazione credo che sia più o meno riassumibile con questa diversa, eh, con questa diversa fotografia. Perché? Andiamo a vedere l'articolo 9, che cosa dice. L'articolo 9 disciplina, come sappiamo, l'azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa e ci dice che in caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, l'azione di responsabilità amministrativa per eh, dolo o per eh, colpa grave nei confronti dell'esercente la professione sanitaria è esercitata dal eh, pubblico ministero eh, presso la Corte dei Conti. Al eh, comma 5, sempre, dell'articolo 9, c'è anche la famosa eh, limitazione, qua è una... In, è la, in, l'indicazione originaria della legge sappiamo che poi è stato modificato ma sostanzialmente l'importo della condanna per responsabilità amministrativa per singolo evento in caso di colpa grave ha ah, il limite eh, che noi sappiamo dei, del triplo del, del tre volte lo stipendio eh, annuale del medico dipendente andiamo però a vedere i primi quattro commi dell'articolo 9 dove si parla semplicemente e generalmente di azione di rivalsa nei confronti dell'esercente della professione sanitaria, che può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave. Di nuovo, comma 2. Se l'esercente non è stato parte del giudizio, l'azione di rivalsa nei suoi confronti può essere esercitata successivamente al risarcimento avvenuto. Comma 3. Anche in questo caso si parla semplicemente di giudizio di rivalsa senza nessuna eh, indicazione al giudizio civile eh, o al giudizio amministrativo o al dipendente privato o al eh, dipendente pubblico. Articolo eh, 9, quarto comma, in nessun caso la transazione è punibile all'esercente e alla professione sanitaria nel eh, giudizio di rivalsa. Se leggiamo quindi questi primi quattro commi, vediamo che a differenza del quinto comma, che è questo, non si fa riferimento a distinzioni tra pubblico e privato. Nel quinto comma si parla di struttura sanitaria pubblica, nei primi quattro non si parla di struttura sanitaria pubblica o struttura sanitaria privata. E questo potrebbe far riflettere sul fatto che il legislatore, ove voluit dixit, e dove noluit tacuit, e dal momento che quindi al comma 5, domanda di risarcimento verso l'azienda pubblica, e al comma 6, domanda proposta dalla struttura privata, si fa un'espressa distinzione in tal senso, si dovrebbe o potrebbe arguire che i due istituti azione civile e azioni amministrativa possano in realtà coesistere quindi diciamo che una lettura perdonate il bisticcio letterale eh, di questo articolo potrebbe pensare a far ritenere la coesistenza nei confronti del dipendente pubblico dell'azione di rivalsa civile e dell'azione di rivalsa amministrativa Tuttavia abbiamo che un'interpretazione letterale, come abbiamo visto, dei primi quattro commi dell'articolo 9 porterebbe ad un risultato assolutamente assurdo se pensiamo a quali sono gli scopi della legge numero 24 del 2017, che ovviamente non è il caso, vista la platea oggi, di, eh, di rammentare. Quindi la tutela il più possibile e mettere in tranquillità il più possibile esercente la professione sanitaria. Perché porterebbe ad un assurdo? Perché si raggiungerebbe questo risultato caffiano per cui, caffiano rispetto agli scopi della legge Gelli, per cui il medico pubblico dipendente per lui non opererebbe il tetto massimo in caso di azione civile di rivalsa. Perché? Perché il tetto massimo dell'azione civile di rivalsa è stabilito solo dal comma 5 e solo per l'azione contabile. E se andiamo invece a vedere il comma 6, no, vediamo che è stabilito questo tetto, ma per l'azione di rivalsa nei confronti del eh, dipendente di struttura privata. È questa, francamente, una lettura eh, della, della norma, seppur letteralmente eh, questo è quello che il legislatore ci ha purtroppo è una lettura della norma che comunque pare, a mio avviso, quantomeno, cozzare assolutamente con quello che è lo spirito dell'impianto eh, legislativo che eh, per tanti anni eh, ha fatto discutere prima della propria, peraltro, eh, emanazione. Ma prima abbiamo parlato di franchigie SIR, no? e eh, self-insurance retention, franchigie in tutti i loro eh, più vari e per certi versi molto interessanti eh, aspetti e comunque situazioni in cui oggi l'azienda ospedaliera pubblica deve sborsare denaro pubblico perché? perché la propria assicurazione parte solamente da un determinato importo detta in soldoni. per cui tutto quello che avviene sotto quell'importo o è in franchigia assoluta o aggregata annua oppure è in self insurance retention in buona sostanza, tutti i denari che escono dalle casse pubbliche e quindi denari che poi possono interessare un'eventuale azione di rivalsa, come abbiamo visto, civile o amministrativa. Ma c'è un altro problema. Questa è una clausola di una polizza eh, per un medico cosiddette per colpa grave, quante volte noi parliamo con i medici e diciamo c'era l'assicurazione? Sì, ho l'assicurazione per colpa grave, bisogna andare a vedere esattamente che cosa viene assicurato. Non è una polizza eh, di chi ha organizzato questo, questo evento, però è una polizza abbastanza recente eh, dove c'è scritto che verso il pagamento del premio convenuto l'assicuratore che cosa fa? Si obbliga a tenere indenne l'assicurato di ogni somma che questi sia tenuto versare a seguito di sentenza pronunciata dalla Corte dei Conti, lasciate perdere definitiva, a volte c'è, a volte non c'è, ma anche qui sarebbe da discutere, pronunciata dalla Corte dei Conti con accertamento della colpa grave dell'assicurato, la domanda è, e se invece eh, questa sentenza non è della Corte dei Conti e dei giudici ordinari, questo medico è coperto o non è coperto? Sarebbe il caso di interessarsi di questo problema e, eh, prima che eh, possano venire al pettine determinati nodi che possono poi essere molto difficili eh, da sciogliere. Quindi, in eh, definitiva, e ho finito, occorre capire se con la legge 24 del 2017 si sia ancora in regime di doppio binario oppure si sia in regime di binario unico. Occorre capire poi se la regola del doppio binario vale solo per le azioni spiegate dalla legge, eh, spiegate prima eh, della legge, ammesso ovviamente che questa poi introduca il singolo binario e su questo, come abbiamo visto, eh, c'è eh, da discutere. E occorre capire invece se anche oggi può esistere addirittura una doppia linea percorribile. La prima per gli eventi anteriori alla legge 24 del 2017, eventi con la possibilità di agire, attenzione, anche oggi in doppio binario, non spiegando la novella, per quanto riferito dalla Corte dei Conti Regione Lombardia, sui fatti effetti, sui fatti antecedenti. E la seconda regolata, la seconda linea ferroviaria regolata dalla legge 24 2017, su cui credo si debba fare chiarimento e oggi sicuramente è un primo momento importante per i fatti accaduti in epoca posteriore. Il problema spero vada risolto al più presto per evitare che, restando in tema di ferrovie, il treno della responsabilità medica prenda un binario morto e faccia eh, la fine di una eh, ben nota eh, locomotiva, ben nota quantomeno a chi ha pressa poco eh, i miei anni questo è l'introduzione che, eh, che ho voluto portare e sono davvero, Arturo Iadecola sa che sono molto curioso, eh, sono davvero curioso di sentire eh, il dottor Iadecola prima e il eh, dottor eh, Vincenti poi perché credo che questo convegno abbia quale pregio? Il pregio di innescare comunque un principio di discussione che credo ci porterà a nei eh, prossimi tempi a fare valutazioni di eh, interesse eh, assoluto. Grazie Grazie Avvocato Locatelli grazie per la chiarezza e per gli spunti che con estrema evidenza ha portato all'attenzione del nostro e di chi ci ascolta sì, siamo tutti curiosi ora di sentire cosa ne pensa un autorevole magistrato della Corte dei Conti, quali sono le prospettive sulla sentenza e soprattutto quello che accadrà in futuro nelle decisioni che si prenderanno. Grazie, dottor Iadecola. Buongiorno a tutti, buongiorno, grazie. grazie per eh, l'invito a questo interessante webinar. Eh, I temi sul tappeto sono sono diversi e sono tutti molto stimolanti sono tutti molto stimolanti eh, vi dico subito che ehm, gli argomenti dei quali parlerò sono ovviamente e non possono che essere pressoché gli stessi cui ha accennato e che ha anzi ben esplorato l'avvocato locatelli eh, cercando però di adottare un punto di vista che è quello per così dire domestico cioè quello di chi mh, si occupa della responsabilità amministrativa dei sanitari come di tutti gli altri dipendenti pubblici o comunque persone sottoposte legate diciamo alla pubblica amministrazione da un rapporto di servizio. Io anche ho predisposto delle slide che non sono diciamo non sono eh, accattivanti come quelle dell'avvocato Romatelli ma comunque ve le sottopongo per maggiore comodità di esposizione e gli argomenti per l'appunto che toccherò, come vi dicevo già in parte affrontati dall'avvocato Locatelli, sono sostanzialmente quelli dei possibili elementi di continuità che rinveniamo nella sentenza alla quale è dedicato questo webinar rispetto al, al quadro interpretativo concomitante e preesistente, e degli interrogativi che al tempo stesso questa decisione eh, suscita, sia con riferimento alla, eh, come dire, a, ai suoi stessi contenuti, cioè alle affermazioni che in essa sono, sono ricomprese, sia con riguardo, e qui appunto mi riallaccio a quanto già è stato da poco eh, illustrato, eh, al, al futuro, cioè alle, agli sviluppi che vi saranno, nella giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione che stabilisce se un determinato plesso giurisdizionale sia, eh, abbia la giurisdizione e quindi possa pronunciarsi su una certa fattispecie con riferimento alla responsabilità del personale sanitario. Allora, eh, è già stato detto, lo ribadisco, ma è la stessa sentenza in un certo senso a eh, darcene conto. La questione della manleva, esattamente in termini di manleva, cioè di azione esercitata dall'azienda sanitaria convenuta in giudizio insieme o eventualmente insieme al, al personale dipendente quindi al medico o comunque al personale sanitario ritenuto responsabile di un determinato danno alla salute di un paziente ovvero mh, singolarmente, quindi senza che il paziente citi in giudizio anche il medico è l'azione di Malleva con la quale quella stessa azienda sanitaria o nei confronti del medico convenuto insieme ad essa, ovvero eh, in una successiva, eh, ovvero citando in giudizio con la chiamata di terzo, questo medico mh, chiede al medico di rifondere l'azienda sanitaria dell'eventuale spesa che dovesse sostenere eh, in caso di accoglimento della domanda del paziente. Un'azione di Malleva che tutti quanti abbiamo, abbiamo presente. Questa azione di Valleva era stata proposta nei medesimi termini, oggetto del giudizio che è stato poi eh, definito eh, in sede di legittimità dalla sentenza che oggi stiamo commentando eh, nel processo nell'ambito del quale è stata pronunciata la sentenza delle stesse sezioni unite 26.659 del 2014 eh, in cui era stato affermato quel principio che oggi la ehm, decisione del 2020 eh, ribadisce, cioè quello secondo il quale la ehm, domanda proposta da una determinata amministrazione pubblica, nel caso di specie si tratta di un'azienda sanitaria, nei confronti del proprio dipendente che ha per oggetto il risarcimento del danno, ovvero anche in questi casi la manleva, cioè un titolo che a seconda dei casi viene qualificato come garanzia, in certi casi come un'azione di regresso, in base al quale comunque quel determinato dipendente ha tenuto a rifondere l'amministrazione eh, della spesa che quest'ultima ha sostenuto, è un'azione che ben può essere proposta davanti al giudice ordinario, che non incontra il limite della giurisdizione della Corte dei Conti e di conseguenza, attesa l'esistenza del doppio binario come si suol dire tra l'una e l'altra giurisdizione non pone neppure un problema di giurisdizione nel momento in cui viene sottoposta alla Corte di Cassazione con ricorso nel senso che il ricorso proposto avverso una sentenza la quale si sia pronunciata su una determinata fattispecie che rientra nella giurisdizione di quel giudice è destinato ad essere respinto e laddove invece Uh, si trattasse di una decisione come quella di specie in cui il giudice d'appello declina la giurisdizione in favore dell'altro giudice che ritiene esclusivamente competente è destinato invece ad essere accolto proprio perché, come nel caso di specie, la Corte di Cassazione afferma trattarsi di una giurisdizione concorrente con la conseguenza che il giudice di merito ha errato nello spogliarsi della giurisdizione, proprio perché anche lui aveva giurisdizione, così come c'era la Corte dei Conti, per altri versi, sul medesimo fatto, sulla medesima fattispecie. Nulla di nuovo sotto il sole, potremmo dire, quindi, ed è, e su questo non posso che essere d'accordo con quanto diceva poco fa l'avvocato Lucatelli. Nulla di nuovo sotto il sole, poiché quella, diciamo, quel cambiamento di rotta eh, che possiamo far risalire appunto per quello che riguarda specificamente la responsabilità del medico alla sentenza 26.659 del 2014 eh, si era già avuto per l'appunto con questa decisione ed è un cambio di rotta rispetto ad alcune decisioni che pure ha eh, con precisione menzionato l'avvocato Locatelli poco fa che invece avevano ritenuto di considerare esclusiva la giurisdizione della Corte dei Conti e che proprio con riferimento a ehm, ipotesi di azioni di rivalsa esercitate da parte delle aziende sanitarie nei confronti dei propri dipendenti avevano per l'appunto eh, ritenuto corretta la, eh, il ritenuto corretto, diciamo, la decisione del giudice di merito eh, che avesse declinato la giurisdizione in favore della Corte dei Conti, ovvero addirittura avevano annullato le sentenze della Corte d'Appello che si erano pronunciate sul merito senza riconoscere la giurisdizione della Corte dei Conti, la quale ultima veniva considerata una giurisdizione esclusiva, con la conseguenza che non era consentito evidentemente al giudice eh, ordinario pronunciarsi sull'eventuale domanda proposta dall'azienda sanitaria, più in generale dalla pubblica amministrazione, nei confronti del proprio dipendente. Quindi questa decisione del 2020 della quale oggi stiamo discutendo, eh, come pure le precedenti rispetto alle quali si pone in linea, segna eh, una, eh, come dire, emblematica, diciamo, dell'attuale corso della eh, giurisprudenza della Corte di Cassazione e Assessione Unite in materia di giurisdizione della Corte dei Conti, inaugurato almeno dieci, se non 15 anni fa, che rispetto al passato pone una cesura netta affermando come giurisdizione della Corte dei Conti concorra con quella del giudice ordinario. Con quali importanti conseguenze? Che il eh, giudice ordinario si deve pronunciare, come vi dicevo, sulla domanda proposta dall'amministrazione nei confronti del proprio dipendente, in via principale, in via di manleva, eccetera, eccetera. Questo non è rilevante. È importante il fatto che sostanzialmente l'amministrazione agisca nei confronti del proprio dipendente allo stesso modo in cui può agire dinanzi alla Corte dei Conti il Pubblico Ministero Contabile. Si tratta appena appunto di un doppio binario, dove il concetto di binario esprime in maniera plastica eh, la, mh, come dire, il parallelismo che intercorre tra queste giurisdizioni. Parallelismo vale a dire non interferenza. Le due giurisdizioni non interferiscono l'una con l'altra. La pronuncia del giudice ordinario non è di ostacolo alla pronuncia del giudice contabile, né viceversa. Prima ancora, la proposizione dell'azione dinanzi all'un giudice non è di ostacolo la proposizione dell'azione dinanzi all'altro giudice. Ecco perché è corretto parlare di binari, non già semplicemente perché abbiamo due strade diverse, ma perché quelle due strade, così come eh, per l'appunto accade per i binari, non si incontrano, corrono parallele. E qui veniamo al secondo punto che mi interessa affrontare. Abbiamo parlato... Dunque, appena adesso, di un parallelismo e di una non interferenza tra le giurisdizioni. È la ragione per la quale il eh, giudice della giurisdizione, cioè la Corte di Cassazione delle Stesse Unite, tende a liquidare le questioni in parola addirittura come questioni di mera proponibilità della domanda. Vale a dire, il giudice dinanzi al quale un'amministrazione fa valere un certo diritto nei confronti di un proprio dipendente a titolo di risarcimento del danno. Non deve spogliarsi della giurisdizione, piuttosto deve domandarsi se quella domanda sia proponibile dinanzi ad esso, laddove la proponibilità, ben guardare, è un concetto che attiene al merito della domanda, cioè alla attuale esistenza del danno. Che cosa intendo dire? Intendo dire che secondo questa interpretazione della Corte di Cassazione, per la quale non si pone un problema di giurisdizione perché sia il giudice civile che il giudice contabile sono dotati di giurisdizione, L'uno o l'altro dovranno piuttosto domandarsi, sulla base di quanto le parti evidentemente eh, gli sottopongono, se quel danno sia ancora esistente, perché non è stato medio tempo nel risarcito sulla base della sentenza emessa dal giudice che appartiene al diverso plesso giurisdizionale. Ecco perché si parla di proponibilità. Dinanzi al giudice civile non si potrà validamente ricepire il difetto di giurisdizione perché vi è una concorrente giurisdizione della Corte dei Conti. Si potrà, semmai, da parte del convenuto, ricepire che quel danno non c'è più perché è stato già risarcito sulla base di una già emessa decisione della Corte dei Conti, ovvero, evidentemente, sulla base di altra diciamo anche in assenza di una decisione di questo tipo nel senso che può anche esservi stato un adempimento spontaneo ma per quello che ci interessa oggi la, come dire, il fatto che determina l'assenza la, eh, di proponibilità di quella domanda il che si, si conclude sostanzialmente con un rigetto della domanda stessa è la circostanza che il diverso giudice si sia già pronunciato e che quella decisione sia stata eseguita ecco che cosa si intende quando si parla di proponibilità Ecco che cosa si intende quando si afferma da parte delle sezioni unite della Corte di Cassazione che nei rapporti tra Corte dei Conti e giudice civile non una. si pone un problema di riparto di giurisdizione ma piuttosto un problema di proponibilità di quella specifica domanda. Non occorre verificare semplicemente se altro giudice ha giurisdizione, occorre piuttosto verificare, quello può incidere in qualche modo sull'esito del giudizio, se quel diverso giudice uno si sia pronunciato, due se quella decisione sia stata portata ad esecuzione. Perché solo in questo caso si può ritenere che quella domanda non possa essere proposta. Non può essere proposta semplicemente perché il credito è già stato estinto. Benissimo. A questo punto, quanto vi ho appena detto è ciò che corrisponde all'interpretazione tradizionale, e cioè la relazione... Il parallelismo che intercorre tra le due giurisdizioni può avere un punto di interferenza, diciamo, può, può come dire, essere inclinato, sì, da determinarsi un'interferenza tra le due giurisdizioni, soltanto quando l'una, l'esercizio dell'una, ha portato al risarcimento del danno, sicché la domanda non può più essere utilmente proposta, e comunque, se è già proposta, non può essere accolta da parte del diverso giudice. In realtà, Ecco perché scrivo usco e tandem, fino a, fino, a qual punto, fino a quale punto si può parlare di una non interferenza? Vi sono delle istanze recenti che vanno in una, decision, in una direzione diversa. Ci sono delle decisioni recenti, infatti, mi riferisco ad alcune decisioni delle quali tra l'altro è estensore il, il medesimo consigliere Vincenti che ha eh, redatto la decisione che oggi commentiamo, secondo le quali una volta esercitata l'azione da parte del Pubblico Ministero Contabile, diventerebbe improcedibile l'azione esercitata da parte dell'amministrazione davanti al giudice ordinario. Deve ritenersi implicitamente che valga anche l'inverso, cioè che di fronte alla domanda proposta da parte dell'amministrazione eh, dinanzi al giudice ordinario sia improcedibile l'azione del pubblico ministero contabile dinanzi alla Corte dei Conti. Si tratta peraltro di alcuni obiter dicta, potremmo dire, visto che erano delle affermazioni che nelle decisioni nelle quali sono, stati, sono state mh, rilasciate, diciamo, non avevano una importanza decisiva ai fini di quella specifica controversia, ma sono interessanti perché dimostrano, e questo domani potrebbe anche avere una qualche rilevanza ai fini della esegesi dell'applicazione dell'articolo 9 della legge 24, come non vi sia una piena concordia all'interno delle stesse sezioni unite circa il punto fino al quale, diciamo, questi due binari restano effettivamente paralleli e non si incontrano. Perché se cominciamo a parlare di improcedibilità per effetto dell'avvenuta proposizione della domanda davanti all'altro giudice, beh, allora probabilmente non, non siamo più di fronte a dei binari veri e propri, perché il parallelismo tende a inclinarsi a un certo punto, molto prima di quanto avvenisse secondo la interpretazione tradizionale, per cui occorre quantomeno una decisione di condanna, perché si possa ritenere che vi sia un'interferenza in termini di improponibilità della seconda domanda, diciamo, cioè di quella formulata per seconda. Altro aspetto di interesse di questa decisione, che si potrebbe dire forse riguarda più la Corte dei Conti che eh, la categoria del personale sanitario, ma voglio comunque farvi cenno. Nella sentenza che oggi stiamo commentando, si richiama un'affermazione che tende a essere ormai eh, tizia, diciamo, nella giurisprudenza recente delle sessioni unite, e che viene spesso impiegata per giustificare l'esistenza di questa duplicità di giurisdizioni, quella civile da un lato, quella contabile dall'altro. E cioè che la responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti, la responsabilità amministrativa, avrebbe natura prevalentemente sanzionatoria e assolverebbe, diciamo così, alla tutela di un interesse generale al buon andamento dell'amministrazione. Ora, se si può ritenere che effettivamente a fondamento di quelle norme che attribuiscono la giurisdizione alla Corte dei Conti per quello che concerne il danno erariale vi sia una, eh, come dire, un interesse, l'esigenza di tutelare interessi di carattere generale e non l'interesse specifico di quella singola amministrazione a ottenere un ristoro del danno subito, mi trovo meno d'accordo con l'affermazione che si tratterebbe di una responsabilità di tipo sanzionatorio. E perché non mi trovo d'accordo con questa affermazione? Non già perché si tratti, eh, come dire, di una eh, affermazione priva di fondamento dal punto di vista normativo, abbiamo delle disposizioni che inducono a eh, considerare quantomeno la responsabilità dinanzi alla Corte dei conti come una responsabilità sui generis. Se il principio fondamentale della responsabilità è eh, quello per il quale eh, il suo scopo è quello di ristorare diciamo, il patrimonio o comunque i diritti del soggetto danneggiato e eh, di conseguenza il ristoro eh, in questione deve essere integrale, eh, meno meno attinente, diciamo, a questa figura e quindi qualche elemento di, di dubbio può insinuarlo, eh, proprio tutto quell'insieme di istituti che caratterizzano la responsabilità amministrativa e che in parte sono richiamati, se non addirittura eh, ampliati, diciamo, intensificati dall'articolo 9 della legge geribiano. È evidente che se una, un determinato istituto, diciamo, deve avere di mira la tutela del patrimonio del soggetto danneggiato, non si spiegherebbe la riduzione eh, del debito, non si spiegherebbe Ehm, ad esempio eh, il principio contenuto nell'articolo 9 per cui il giudice deve tenere conto eh, delle mh, situazioni di fatto di particolare difficoltà all'interno dell'ambito dell delle quali eh, si è stata tenuta la condotta che ha determinato il danno. Quindi è evidente che la eh, legislazione in materia di responsabilità amministrativa configura quest'ultima, forse non già come una responsabilità sanzionatoria in senso stretto, ma sicuramente come una responsabilità di tipo sì risarcitorio, secondo il modello civilistico, ma con diversi elementi di specialità. Pensiamo per esempio alla tendenziale intrasmissibilità agli eredi del uh, danneggiante, dell'obbligazione risarcitoria, che evidentemente non, non, non, si, non è una, come dire, una regola che non trova uh, omologhi all'interno del Codice Civile per quanto mi risulta. Quindi sicuramente siamo in presenza di una responsabilità sui generi. ma parlare di responsabilità sanzionatoria però, Sembra non tenere conto del fatto che in realtà la sanzione esiste quando una legge la prevede in modo espresso e la ricollega in maniera, per così dire, secca eh, al comportamento del soggetto che viola una certa norma. Eh, la sanzione normalmente si ricollega a eh, illeciti di mera condotta. Eh, la sanzione normalmente è prevista in un ammontare eh, fisso, ovvero in un ammontare minimo o in un ammontare massimo. Uh, qui invece comunque si richiede l'esistenza di un danno. Il giudice della Corte dei Conti non può mai emettere una pronuncia con cui, con cui condanna il convenuto a pagare una certa somma all'amministrazione se non ha accertato, come avviene dinanzi al giudice civile, l'esistenza di un danno. Il danno è comunque necessario. Ecco perché appare discutibile diciamo, l'affermazione, che pure tende a ripetersi nella giurisprudenza della Corte di Cattassazione, e sezione Unite, per cui la responsabilità amministrativa avrebbe carattere sanzionatorio. Peraltro, in questo senso, mi ita e non mi sembra diciamo un, uh, un, un precedente irrilevante una decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo, la sentenza rigorio emessa il 13 maggio del 2014, con la quale è stata esclusa la natura sanzionatoria della responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti e si è contestualmente affermato che invece si tratta di una responsabilità di tipo risarcitorio, analoga a quella uh, alla responsabilità civile che può essere fatta parere dinanzi al giudice ordinario. Ebbene, fatte queste considerazioni eh, sul contenuto della sentenza che oggi commentiamo eh, e sugli interrogativi che, eh, con riferimento alla stessa attualità, diciamo, quindi al quadro nell'ambito del quale essa si è pronunciata, essa stessa suscita, cioè le domande che possono sorgere già semplicemente leggendo quella decisione e prescindendo dall'arrivo sulla scena, Prepotente dell'articolo 9, e passiamo ad occuparci di quegli altri interrogativi che invece derivano proprio da questa sopravvenienza normativa. Sopravvenienza che, nel caso di specie, derivava dal fatto che la domanda eh, sulla base della quale occorreva individuare il giudice munito di giurisdizione ex articolo 5 del codice di procedura civile era stata proposta, se non ricordo male, addirittura nel, nel 2002, comunque molto tempo prima dell'entrata in vigore della legge 24 del. 2017 eh, i profili di incertezza diciamo che ha evidenziato acutamente l'avvocato Locatelli sono da me evidentemente eh, compresi e condivisi e io stesso non saprei ma d'altro canto la norma non lo dice in maniera chiara quindi occorre per l'appunto riflettere non saprei arrivare a una affermazione rassicurante eh, né peraltro e in questo mi sento abbastanza rincuorato è un mio compito visto che come dire, quale che sia l'interpretazione che si vuole dare dell'articolo 9 è pacifico che vi è una giurisdizione della Corte dei Conti per cui la Corte dei Conti continuerà a giudicare sicuramente su tutti i casi di responsabilità del personale sanitario dipendente di aziende sanitarie pubbliche. Bisognerà piuttosto domandarsi, e su questo vorrei spendere qualche considerazione cercando di, di non ricalcare semplicemente quello che ha detto l'Avvocato Locatelli, se queste azioni potrà continuare, visto che finora abbiamo visto lo può fare, a eh, esercitare anche l'azienda sanitaria. Ora, eh, a questo proposito, la eh, importante... Considerazione che dobbiamo fare è che, come ha accennato all'apertura diciamo, di questo webinar il professor Macri, una volta che si afferma l'esistenza della giurisdizione della Corte dei Conti, ovvero si ritiene, si continua a ritenere che esiste, coesiste con essa la giurisdizione civile, il problema non è soltanto di quale sia il giudice competente a pronunciarsi su una certa fattispecie e se il giudice civile possa continuare a pronunciarsi come, come finora abbiamo visto può fare eh, degli stessi termini appunto preesistenti all'articolo 9 il problema è anche di diritto sostanziale è anche di diritto sostanziale perché cambia il regime della responsabilità ci sono degli elementi che accomunano l'azione di responsabilità amministrativa e l'azione civile nei confronti del medico, nei confronti del personale sanitario, alla luce dell'articolo 9, perché entrambi, sia in sede di Rivazza, sia dinanzi alla Corte dei Conti, eh, rispondono a titolo di eh, colpa grave come elemento minimo. In realtà ci sono ulteriori e significativi elementi di differenza, elementi di differenza che riguardano soprattutto la quantificazione del danno. E la quantificazione del danno, lo ricordavo poco fa, non solo si deve tener conto della compensazione che tra è tra l'altro un istituto civilistico ma si deve tener conto soprattutto della riduzione della debita che è un istituto prettamente giù e di quell'ulteriore um, insieme di elementi che l'articolo 9 menziona al comma 5 che danno luogo al delinearsi di situazioni di fatto di particolare difficoltà anche di natura organizzativa della struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica in cui l'esercente la professione sanitaria ha operato abbiamo poi il limite del triplo della retribuzione che trova una rispondenza anche nell'azione di rivalsa, ma come opportunamente evidenziato l'Avvocato Locatelli si, si potrebbe dubitare diciamo, della estensione di questo limite all'azione di rivalsa della struttura sanitaria pubblica poiché il comma sesto menziona solo la struttura privata. Insomma le differenze tra l'una e l'altra azione non sono, potremmo dire che quello è un aspetto minore, attinenti esclusivamente al giudice chiamato a decidere, sono differenze di tipo sostanziale che attengono al diritto al risarcimento del danno e alla determinazione dell'entità del danno stesso, senza, senza togliere poi evidentemente il carattere fondamentale della giurisdizione contabile, cioè che si tratta di una giurisdizione che viene attivata ex officio, nel senso che il pubblico ministero esercita l'azione di danno prescindendo da valutazioni di interesse, valutazioni di opportunità, valutazioni di amicizia e così via, senza quindi trovarsi diciamo eh, in quelle, eh, come dire, esposto a quelle pressioni, a quelle considerazioni, a quelle valutazioni di opportunità che invece possono caratterizzare eh, in maniera comprensibile tutto sommato anche, eh, anche fisiologica diciamo, la decisione dell'azienda sanitaria. Alla quale pur si volesse riconoscere la possibilità eh, teorica, diciamo, di agire dinanzi al giudice ordinario nei confronti del medico proprio dipendente. Quindi, non si tratta solo di un problema di giurisdizione, si tratta anche di un problema di regime sostanziale della responsabilità, di statuto della responsabilità, che è un, un profilo di straordinaria rilevanza, a mio modo di vedere, che può orientare anche nella indagine circa la persistenza del doppio binario nel regime eh, post eh, articolo 9 della legge 24. E vediamo un po' se appunto ci possono essere degli elementi che ci eh, spingono verso l'affermazione di una giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, nell'articolo 9. L'articolo 9 ci dice qualcosa al riguardo, in realtà, come ha ben rilevato eh, l'Avvocato Locatelli, l'articolo 9 sembra non dire niente salvo quanto si legge appunto al Comasesto, dove deve evidenziarsi eh, la riserva all'azienda sanitaria ai casi di rivalsa esercitata dall'azienda privata eh, del limite del triplo del uh, reddito professionale, quindi del tetto diciamo risarcimento, eh, sembrerebbe quasi intendersi, a meno di ritenere che i, in modo discriminatorio il dipendente della struttura pubblica sia esposto a una rivalsa illimitata, molto probabilmente questa rivalsa può essere esercitata solo davanti. Al giudice, al giudice civile soltanto da, da parte dell'azienda sanitaria privata. Quindi proprio questa norma potrebbe essere vista un po' come, eh, diciamo, l'indice, magari non esplicito, eh, della, mh, della esclusione di un'azione di rivalsa da parte dell'azienda sanitaria. Questa norma potrebbe essere vista come l'indice, appunto, di una scelta di campo da parte del legislatore del 2017, cioè l'azione di rivalsa soltanto da parte dell'azienda sanitaria privata. Per quello che attiene al danno conseguente, conseguito all'azienda sanitaria pubblica in conseguenza dell'operato dei suoi dipendenti, eh, la giurisdizione è unicamente della Corte dei Conti e quindi l'iniziativa è riservata al pubblico ministero contabile. Laddove quindi l'amministrazione, l'azienda sanitaria avrà evidentemente un obbligo di denuncia, ma dovrà limitarsi a quello e cioè non potrà neanche ipotizzare di agire quando anche citata in giudizio e quindi quando anche a titolo di malleva eh, e di chiamata in causa del terzo, dinanzi al giudice civile. In realtà potrebbe essere utile, come si fa normalmente quando eh, l'interpretazione letterale della norma non soddisfa, mh, guardare ai lavori preparatori, guardare, eh, cercare di rintracciare diciamo, la eh, ratio legis, l'intenzione del legislatore, ehm, Attraverso uno scrutinio dei lavori parlamentari. E a questo proposito non è eh, peregrino osservare come, nella prima stesura, quella che è stata approvata dalla Camera dei Deputati, la legge escludesse in modo esplicito la giurisdizione della Corte dei Conti. Si parlava soltanto ed esclusivamente di azione di rivalsa e si precisava che, per il personale indipendente dell'azienda sanitaria, questa azione di rivalsa doveva essere esercitata dal giudice ordinario ed era esclusa giurisdizione della Corte dei Conti con una mh, diciamo, eh, affermazione perentoria ma ritenuta eh, costituzionalmente ammissibile dalla Commissione giustizia della Camera, la quale con un parere si era eh, appunto pronunciata in senso favorevole perché si osservava il legislatore può sottrarre ambiti di giurisdizione alla Corte dei Conti. Un il precedente illustre è quello della decisione della Corte Costituzionale del 1988 in materia di danno ambientale a seguito della legge 349 che aveva riservato questa azione, azione di piano ambientale per l'appunto al giudice ordinario ora eh, questo è il testo approvato dalla Camera al Senato con l'emendamento bianco abbiamo il testo che oggi eh, per l'appunto è diventato legge dove appare chiara la soluzione di compromesso rimane il riferimento all'azione di rivalsa ma la si eh, lascia diciamo sullo sfondo e si inserisce all'interno dell'articolo un ampio escursus, se potremmo dire, relativo all'azione di responsabilità amministrativa, quasi con la volontà di scolpire un doppio sistema, un doppio sistema che appare chiaro già nella rubrica della norma, azioni di valsa o di responsabilità amministrativa. E può essere anche interessante notare come la... Ehm, modifica del testo nei lavori del Senato sia stata in qualche modo propiziata anche da una interlocuzione con l'Associazione Maggior della Corte dei Conti, la quale non aveva mancato di evidenziare come escludendo la giurisdizione della Corte dei Conti sarebbero venute meno per i medici dipendenti pubblici quelle garanzie in termini di riduzione del debito, eccetera, eccetera, che eh, l'azione civile non, non assicurava. Questi elementi potrebbero portare quindi a ritenere plausibile diciamo, la tesi dell'esistenza di una giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti nel regime introdotto dall'articolo 9 della legge Gelli Bianco. Ci possiamo però domandare, in conclusione, se un siffatto sistema che riservasse al pubblico ministero contabile l'azione di danno, escludendo, guardate bene, qualsiasi eh, autonoma iniziativa processuale dell'azienda sanitaria sia una interpretazione conforme a Costituzione. Ci dobbiamo domandare se una volta ritenuto che l'articolo 9 abbia introdotto un eh, binario unico, diciamo così, questo binario unico sia destinato o meno a portare a un impatto frontale contro la carta costituzionale, in particolare con l'articolo 24 della Carta Costituzionale, laddove quest'ultimo riconosce il diritto di agire eh, in eh, giudizio per la difesa dei propri diritti e interessi legittimi. L'azienda sanitaria come soggetto di diritto ha evidentemente questo diritto di difesa, ha evidentemente eh, ed è garantita al pari di qualsiasi soggetto privato eh, nella propria autonomia, eh, le deve essere consentito eh, di scegliere di promuovere iniziative a propria tutela. Certo, è chiaro che di fronte a una legittimazione del pubblico ministero contabile, la tutela degli interessi patrimoniali dell'azienda è assicurata dall'iniziativa di quest'ultimo. Ma cosa accade quando il pubblico ministero, per una qualsivoglia ragione, abbia omesso di esercitare questa azione? Magari perché ritiene che non vi siano i presupposti per esercitarla, mentre invece l'azienda sanitaria, è convinta del fatto che vi siano questi presupposti, che vi sia un'effettiva responsabilità di determinati medici, di determinati dipendenti individuati e che quindi vi siano i presupposti per agire nei loro confronti. Cosa accade se il pubblico ministero contabile, per qualsivoglia ragione, ipotizziamo la più verosimile, quindi un contrasto nella diciamo, lettura dei fatti, nell'interpretazione dei fatti ritenga di poter esercitare quell'azione che il pubblico ministero non vuole esercitare. La conseguenza qual è? Che l'azienda sanitaria deve tenere a proprio carico, deve sopportare, deve patire, eh, la, ehm, diciamo, gli oneri del risarcimento, laddove si configuri per l'appunto una franchigia, o comunque non vi sia la possibilità di una rifusione integrale da parte della copertura assicurativa integrale. Ecco qual è il problema fondamentale che ci dobbiamo porre: cioè anche ammettendo una responsabilità, di tipo eh, una giurisdizione di tipo esclusivo in capo alla Corte dei Conti, sulla base dell'articolo 12, ci dobbiamo domandare se una lettura di questo tipo è una lettura costituzionalmente legittima. E in realtà il problema se è posto eh, già prima d'oggi, diciamo, la Corte di Cassazione a Sezione Unite. Eh, a questo proposito può essere interessante notare come sempre in materia di eh, giurisdizione della Corte dei Conti, Poco prima della decisione che oggi stiamo commentando le sezioni che si siano espresse in un caso diverso che non riguardava la responsabilità del medico con la sentenza, anzi con l'ordinanza 16.722 del 2020 in cui si legge a chiare lettere proprio nella indagine diciamo circa il carattere esclusivo della giurisdizione della Corte dei Conti ovvero della concorrenza tra la giurisdizione contabile e quella ordinaria che non è neppure in astratto ipotizzabile che le pubbliche amministrazioni non possano agire in sede giurisdizionale a tutela dei propri diritti e interessi. Articoli 3 e 24 della Costituzione. Tanto più in mancanza di specifiche, specifiche norme derogatorie. E quindi si tratta di domandarsi, uno, se l'articolo 9 costituisca una norma derogatoria, cioè una norma che deroga al regime del doppio binario, che è la normalità, secondo quello che ci insegnano le sezioni unite, e due, se una volta ipotizzata una si fatta, netta, presa di posizione del legislatore, questa presa di posizione sia compatibile con la carta costituzionale. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, grazie dottor Giavecola. Ora, dopo che abbiamo sentito tutti questi spunti di assoluto interesse, chiedo alla regia se è pronto l'intervento del dottor Vincenzi. Nel frattempo vorrei chiedere a chi ci ascolta se volesse fare qualche domanda sulla chat, non, tante non solo per rendere interattivo il webinar, ma soprattutto perché possono essere interessanti spunti di lavoro e di riflessione da fare anche oltre questo webinar. È pronta, regia? Buongiorno a tutti, eh, grazie anzitutto per l'invito a partecipare a questa tavola rotonda. Mi scuso poi perché questo intervento eh, possiamo dire ancora più remotizzato di quanto non sia già un convegno in webinar ma la registrazione si è resa necessaria per impegni sopravvenuti e improvvisamente purtroppo non procrastinabili. La modalità del tutto virtuale che non mi consentirà, malgrado una interlocuzione ulteriore con gli altri relatori e con chi avesse Intenzione di intervenire mi impone però di andare all'essenziale delle considerazioni sul tema, tralasciando quindi premesse e contorni. Anzitutto, però, una confessione: è quella per cui l'iniziativa di un incontro sulla decisione delle sezioni unite, qui questo estensore, mi ha lasciato a quanto perplesso, e questo perché. La sentenza non mi pareva assumere un'importanza tale da meritare una vetrina così di rilievo. In realtà ho pensato che la sentenza non fa altro che ribadire un principio giurisprudenziale abbastanza fermo nell'ultimo quinquennio almeno, sebbene accenni alla disciplina della rivalsa e della responsabilità amministrativa di quella l'articolo 9 della legge 24 del 2017, la cosiddetta legge eh, gelli bianco, non prende però eh, posizione. Su perché non abbia preso posizione ci torneremo eh, brevemente, ma tant'è. Poi un veloce, un veloce giro di opinioni sul tema che ho avuto con gli altri relatori di questo webinar mi ha fatto però riflettere e in parte anche convincere che l'importanza della sentenza l'abbia. E' quella di avere sdoganato un problema molto sentito in ambito di responsabilità sanitaria, è rimasto però sopito... Da tempo e che proprio la legge poi Gelli Bianco ha riportato alla ribalta. Un tema che forse assume davvero rilievo fondamentale negli equilibri del sistema di responsabilità sanitaria disegnato dalla stessa legge. Equilibri che svelano, in base a una combinata lettura di talune norme: l'articolo 7 sulla responsabilità extracontrattuale del sanitario. Ausiliario della struttura, appunto l'articolo 9 sulla rivalsa, il 10 sugli obblighi assicurativi e il 12 sull'azione diretta del eh, danneggiato. L'intenzione del legislatore è di spostare l'asse del peso risarcitorio proprio sulla struttura, sgravandone almeno in parte gli operatori sanitari. In ciò, evidentemente, se così è, l'articolo 9 è centro di un centro, fulcro del sistema complessivo voluto dalla legge, perché è proprio la disciplina dettata da questa disposizione che viene per condizionare il funzionamento del sistema e la tenuta di quel diverso equilibrio pensato dal legislatore. Ciò detto, il caso deciso dalle sezioni unite è quello che viene definito di cosiddetto danno erariale indiretto, il danno economico che il dipendente pubblico non cagiona direttamente all'amministrazione pubblica in forza della sua condotta, tenuta nel contesto di un rapporto di servizio, bensì il pregiudizio patrimoniale che alla pubblica amministrazione deriva da un esborso con cui questa è tenuta perché il dipendente, nell'esercizio delle sue funzioni, ha provocato un danno a terzi e di questo danno risponde la stessa PA. Di questo danno indiretto si occupa sia l'azione di rivalsa in sede civile che quella di responsabilità amministrativa in sede contabile. Il problema dunque che si è posto alle sezioni unite, con il caso che oggi affrontiamo, era quello di chi fosse il giudice tenuto a decidere sulla domanda di rivalsa dell'azienda, che l'azienda aveva promosso nei confronti del medico suo dipendente, responsabile del danno ad un paziente. Una giurisprudenza più risalente era orientata per la giurisdizione della Corte dei Conti, successivamente è maturato un diverso indirizzo, sollecitato anche da pronunce della corte costituzionale per cui l'azione di responsabilità contabile nei confronti sanitari dipendenti di un'azienda sanitaria non è sostitutiva delle eh, ordinarie azioni civilistiche di responsabilità nei rapporti tra amministrazione e soggetti di danneggiare per cui quando si è proposta da un'azienda sanitaria domanda di Malleva nei confronti del proprio medico non sorge una questione di riparto tra, di giurisdizione, tra giudice ordinario e contabile, in quanto vi è autonomia e non coincidenza delle due giurisdizioni, e questo perché gli interessi rispettivamente tutelati sono differenti e non coincidenti. In base a questa impostazione detta del doppio binario, l'unica interferenza è soltanto tra i giudizi, quello di danno radiale e quella dell'azione civile promossa dalla dall'APA, interferenza che ovviamente ha i suoi rilievi problematici, che penso a un possibile conflitto di giudicati risarcitori, ma che si risolvono non già in termini di riparto tra giurisdizioni. La sentenza delle sezioni unite non fa altro che applicare questo orientamento, aggiungendo però, ed è questo, immagino il passo della decisione che ha suscitato così interesse per dar luogo al nostro incontro odierno, che sulla questione di giurisdizione non può nemmeno interferire l'articolo 9,5 della legge 24 del 2017, quale che sia la portata in termini di esclusività o meno della giurisdizione della Corte dei Conti di detta disposizione che è in testa al pubblico ministero contabile l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa. In realtà l'inciscio è soltanto frutto di una piana applicazione di regole processuali civilistiche per cui la giurisdizione deve essere individuata al momento della domanda e successivi mutamenti di fatto e di diritto non contano. E nel nostro caso, al momento della domanda, era stato correttamente adito il giudice ordinario. Nulla di nuovo sotto il sole, ma evidentemente è proprio quell'inciso che ha suscitato interesse e il dibattito che eh, oggi appunto viene portato eh, in questo eh, webinar. Quel che posso dire, senza superare i limiti del self-restraint che mi sono dato, proprio perché l'estensore di quella sentenza, che le sezioni unite non hanno sciolto quel nodo sulla giurisdizione semplicemente perché il caso non lo consentiva. L'esercizio della nomofilatia, soprattutto da parte dell'organo supremo di risoluzione dei contrasti e del regolatore della giurisdizione, non può essere disgiunta dalla sua saldatura con il caso concreto, al quale si dà soluzione, perché soltanto così concretezza e stabilità del diritto, almeno in via tendenziale, sono eh, valori che possono essere effettivamente perseguiti. Peraltro, argomentare oltre il caso oggetto di cognizione è ancora meno concludente laddove la materia non abbia quel grado di chiarezza che consenta un'interpretazione piana e priva di equivoci. Se più di un commentatore, letto la norma articolo 9 senza incertezze come attributiva della giurisdizione in capo al giudice contabile vi sono voci autorevoli anche all'interno della Corte dei Conti che non la pensano allo stesso modo Ciò detto alcune considerazioni possono essere comunque opportune anche se a titolo strettamente personale non certe impegnative di un'interpretazione come dire istituzionale che ancora si deve formare anzitutto un primo interrogativo è davvero chiara la portata dell'articolo 9 della legge 24 in punto di giurisdizione? Sinceramente non ne sono del tutto convinto. La definizione della potestas giudicandi del giudice contabile, come sappiamo, è rimessa alla discrezionalità del legislatore ordinario, non essendo la Corte dei Conti, come più volte ci ha detto la Corte Costituzionale, il giudice naturale della tutela degli interessi pubblici e della tutela dei danni pubblici. Vi porto un esempio tratto da un contenzioso abbastanza recente, l'azione promossa dal procuratore della Corte dei Conti nei confronti di dipendente della PIA che abbia omesso di versare alla propria amministrazione i corrispettivi percepiti durante lo svolgimento, nello svolgimento di un incarico non autorizzato. Vi risparmio tutto il dibattito giurisprudenziale all'interno della Cassazione, in sostanza quel dibattito si è sopito alla luce di una norma specifica, comma 7 bis dell'articolo dell 53 del decreto legislativo 165 del 2001 che però intestava espressamente la giurisdizione in capo al giudice contabile e tuttavia si è detto che se la PIA non si attiva anche in via giudiziale facendo valere l'inadempimento degli obblighi del rapporto di lavoro per ottenere il riversamento di quel compenso nel proprio bilancio e abbia invece a tal fine agito il pubblico il procuratore contabile non potrà più l'amministrazione promuovere azione per ottenere quel riversamento, con conseguente sterilizzazione della possibilità di un conflitto di giudicato. Ora, in quel caso, in cui l'azione contabile sterilizza immediatamente l'azione civile, l'attribuzione di giurisdizione è espressa. Ma nel nostro caso possiamo dire lo stesso? Assai probabile che, o se questa l'idea del legislatore, anche un certo andamento dei lavori parlamentari, lo mette in rilievo, si è passati da una previsione di giurisdizione del giudice ordinario alla norma che tutti conosciamo, ma che il procuratore contabile agisca per la responsabilità amministrativa non è certo una novità. Peraltro l'articolo 9 ai primi quattro commi, detta una disciplina sulla rivalsa che riguarda la struttura sanitaria o socio-sanitaria senza aggettivazione ulteriore, ossia se pubblica o privata, come invece nei Commi 5 e 6, che rispettivamente riguardano l'azione di responsabilità amministrativa e la rivalsa nei confronti della struttura sanitaria privata. Anche questo elemento è un elemento che concorre a non fare eh, chiarezza. Ancora, ma sempre solo in termini dubitativi, il comma 5 sulla responsabilità amministrativa prevede anche l'azione di danno erariale nei confronti del solo esercente la professione sanitaria, così leggo la disgiuntiva O che compare nella norma e in effetti quest'ultimo può essere stato in giudizio anche da solo dal danneggiato, evenienza forse rara ma possibile, il comma 5 lo Ma Allora di quale danno erariale si occupa in questo caso la disposizione? Il sanitario paga per conto suo non impegna le casse dell'azienda, dunque non sembrerebbe un danno erariale indiretto, ma semmai diretto per aver determinato un qualche pregiudizio immediato ulteriore alla stessa azienda. Tutto questo mi induce a tralasciare la soluzione del problema della giurisdizione per concentrare queste mie finali osservazioni, su quale possa essere in ogni caso, sia anche se dovesse in ipotesi accreditarsi un regime di alternatività di doppio binario di azione civile e contabile, la disciplina sostanziale da applicare. Problematica questa che mi pare davvero centrale nell'economia del microsistema disegnato dalla legge Gelli Bianco, penso in particolare alla tenuta assicurativa di quel sistema e credo che poi sia quella che più interessa al medico che si trova esposto che si trova esposta al recupero della posta risarcitoria da parte della propria azienda. Un primo profilo, quello dell'elemento soggettivo, è la stessa legge a risolverlo, in ogni caso il sanitario risponde per dolo o colpa grave, ma il problema non di poco conto è però quello della misura del risarcimento, che dinanzi alla Corte dei Conti, al di là del potere riduttivo che è tuttavia una prerogativa originaria e generale di quel giudice, che dopo le modifiche del 2018 non può superare il triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale analogo limite, il comma 6 lo prevede poi per il sanitario ausiliario della struttura privata il problema è allora, se contro il sanitario della struttura pubblica agisce l'azienda stessa e rivalsa si applica quel limite la norma sul punto una Un'interpretazione che voglia salvo il principio di uguaglianza sia rispetto a chi è soggetto all'azione contabile soltanto e rispetto al medico ausiliario della struttura privata suggerirebbe una soluzione estensiva e ciò cioè a maggior ragione pensando che quegli stessi limiti si applicano all'assicuratore che agisce in surrogazione, a assenze 1916, con provisione espressa sia nel comma 5 che nel comma 6. Altro profilo significativo è quello per cui della quantificazione del danno, al di là del Dicevo del potere riduttivo: si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, della struttura sanitaria, socio-sanitaria pubblica in cui l'esercente, le, eh, la professione sanitaria ha operato. Il che sta a significare che l'organizzazione aziendale, anche in materia di sanità, preme sulle stesse condotte poste in essere nell'ambito dello svolgimento dei compiti di istituto. Concetto che mi pare ripreso proprio in apertura della legge 24 sul principio di sicurezza delle cure da realizzarsi attraverso una corretta assunzione, il cosiddetto risk management. Anche in questo caso si porrebbe analoga questione di parità di trattamento con il sanitario della struttura pubblica evo evocato in giudizio ai fini di malleva dalla propria azienda sanitaria, operando in, diversa, in, in assenza di una diversa interpretazione adeguatrice il principio della sovrogazione legale in termini di piena corrispondenza al debito assolto nei confronti del terzo danneggiato quindi potrebbe recuperare in toto quel debito si potrebbe però obiettare che in questo caso il sanitario dipendente pubblico ha comunque un trattamento uguale con il sanitario ausiliario e struttura privata poiché nemmeno il comma 6 dell'articolo 9 contempla un'analoga previsione circa l'incidenza organizzativa sulla misura del risarcimento. Eppure, in questo caso potrebbe invece ritornare utile la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, quella meglio nota come Decalogo di San Martino, eh, dieci anni dopo. Mi riferisco a un'ordinanza della terza sezione civile, di cui poi sono anche componente, appunto dell'11 novembre 2019, la 28.987, che ha affermato che in tema di azione di ribalsa nel regime anteriore alla legge. 24, ma proprio da questa legge prendendo espressamente spunto interpretativo nel rapporto interno tra struttura sanitaria e medico la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere comunque ripartita in misura paritaria in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale sanitaria a meno che non si dimostri che la condotta del medico sia del tutto avulsa dai compiti di istituto. Il si pensiero eh, si poggia sul fatto che la eh, responsabilità della struttura per fatto del sanitario e dunque ai sensi del 1228 del codice civile è per fatto proprio. Oggi l'articolo 7 della legge 24 parla in effetti e correttamente di adempimento da parte della struttura di obbligazione propria. Ma allora, se è così per la struttura privata, lo dovrebbe essere a maggior ragione in costanza legge Gelli Bianco, che peraltro come abbiamo visto prevede anche limiti sul quantum risarcitorio, è ragionevole escludere analoga soluzione per l'azione di rivalsa in sede civile della struttura pubblica nei confronti del proprio medico. In conclusione, la norma dell'articolo 9 della legge 24 del 2017 richiede ancora una lettura che via certezza applicativa alla sua disciplina, soprattutto rispetto al, al settore della sanità pubblica e ciò anche a prescindere dalla problematica sulla giurisdizione. L'assetto della giurisprudenza civile è ancora da definirsi compiutamente, la sentenza delle sezioni unite su cui oggi ci confrontiamo ha forse il merito di aver riaperto in modo deciso un dibattito necessario, mi pare però che forse un punto fermo si possa intanto individuare, evitare odiose disegnazioni disparità di trattamento nell'ambito di un sistema che accomuna strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private nella realizzazione della sicurezza delle cure che come detto concorre a dare piena garanzia al diritto alla salute che bene sempre ricordarlo, è non a caso indicato come fondamentale dalla nostra Costituzione non certo l'unico diritto fondamentale ma l'unico diritto a trovare espressa in tal senso. Vi ringrazio per l'attenzione. Ecco, ringraziamo anche in riferita il consigliere Vincenti che ha sostanzialmente ribadito le perplessità del suo collega Ricola però con un momento di apertura che vorrei valutare un pochino insieme a voi così apriamo il dibattito avendo concluso le relazioni tecniche. Allora, parrebbe prospettarsi una situazione che secondo l'avvocato Locatelli ma con l'autorevole conferma dell'estensore dell'assistenza stessa non è una situazione di innovativa che non ci sia un novum. Questa situazione può essere condivisa, ma lascia e penso sia doveroso esprimere alcune, alcune perplessità. È vero che della questione si parlò all'epoca e si discusse abbondantemente nei lavori preparatori, come ha già detto il dottor Iavecola. È vero che la, la dodicesima commissione, con tutte le commissioni di validazione, fece uscire il disegno di legge, licenziò il disegno di legge dalla Camera con una scelta. E io vorrei fermarmi un attimo su questo. Quando il legislatore sceglie, esclude. Altrimenti non c'è bisogno di scelta. Come abbiamo visto, ora che sta avanzando una interpretazione leggermente revisionista della norma e della volontà del legislatore. È vero che l'emendamento bianco lascia trasparire, e ne sono testimone diretto, un intento compromissorio. Tutta l'ultima fase della norma è stata costruita in ambito molto violentemente compromissorio. Questo è chiaro, non è solo in questa norma. Però attenzione, perché passare dall'uno all'altra giurisdizione a mio avviso non modifica la volontà del legislatore, che era cosa diversa dalla ratio Davis, la volontà del legislatore di unificare e individuare una giurisdizione. Ciò detto, non, non penso che l'interesse degli esercenti della professione sanitaria, delle aziende, delle, delle compagnie di assicurazione in questo momento sia fortemente centrato su principi processuali e di giurisdizione reputo invece che le questioni siano quelle che, ci, che interessano e appassionano siano sostanziali ovvero proviamo a fare anche quella cosa che in genere lasciamo sempre indietro che è l'interpretazione letterale della legge. e prego l'avvocato Locatelle se è possibile di introdurre il comma 5 la sua slide, se no Andremo così, a... la leggo io direttamente. Allora, in caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria, sociosanitaria pubblica, l'azione di responsabilità amministrativo per dolo o colpa grave nei confronti dell'esercente della professione sanitaria è esercitata dal pubblico ministero. Attenzione, è esercitata, è abbastanza chiaro. Intanto è un modo indicativo e il legislatore quando usa il modo indicativo lo usa in un, con, per dare perentorietà alla norma. Questo non significa che la, che la norma sia chiara in punto di giurisdizione, ma quello che mi conforta maggiormente e mi rassicura i miei ricordi vissuti nel, nel periodo dell'emendamento bianco, eh, anche a fianco di... Eh, autorevoli magistrati della Corte dei Conti Romana, c'è il passaggio successivo. Si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, della struttura sanitaria o sociosanitaria in cui l'esercente e la professione sanitaria ha operato. Beh, allora, questo si tiene conto, lascerebbe ancora pensare a quella soluzione compromissoria a cui faceva cenno il dottor De Cola. Ovvero laddove si scegliesse e si incardinasse una, una controversia di fronte al giudice ordinario, anche il giudice ecco, si tiene: quel si tiene quel passaggio all'impersonale, non può, a mio avviso, non far ricordare che il principio che la norma vuole far salvo è comunque quello della, del contenimento. Del tetto del danno e dell'estensione paritetica a tutti, se no torniamo a que, amplifichiamo quel diritto di Cavala a cui faceva all'inizio l'avvocato Locatelli, e, ma al di là della questione di Cavala, diciamo dei principi fondamentali, questi sì, di grandissima rilevanza costituzionale, perché a fatto specie uguali non possono corrispondere evidentemente trattamenti, trattamenti diversi. Quindi, questo riferimento poi dell'importo della condanna al, al triplo, che non è solo della condanna del polo, ma è anche della surroga dell'articolo 1916 cc. Quindi, se il tetto vale sia per la compagnia privata, va bene, Per la surroga, io devo pensare che o c'è una giurisdizione che unifica, o ci sono dei criteri di diritti sostanziali che unificano. Mentre trovo difficoltà a pensare che si vogliano lasciare delle soluzioni così squilibrate e incerte, come quelle che sono comunque emerse da tutti, da tutti gli interventi. È inutile richiamare in questa sede quali erano i principi ispiratori del legislatore del 17 ma lo voglio ricordare a me stesso perché può essere importante anche per eh, farci capire qual, è, qual era la tensione che ha, che ha trasformato l'articolo 9 dal passaggio dalla Camera al Senato i principi erano dettati dall'articolo 3 bis della 189 dalla legge di conversione del decreto Balduzzi, che, che esplicitava chiaramente, diceva alle imprese che occorreva intervenire per uniformare sul territorio nazionale tutte le procedure di, di contenimento del rischio, nel ridurre il, contenzioso, ridurre il contenzioso e ridurre gli oneri assicurativi, praticamente rendere di nuovo attraente l'ambito assicurativo alle compagnie. Questo perché ricordiamoci, era Paolo, in un governo tecnico e si prospettava una crisi economica, quella dell'Undice, che poi ha interessato la Grecia, ma che avrebbe potuto benissimo interessare il, il nostro Paese. Bene, in questo contesto si chiedeva, si, si chiedeva al legislatore, che poi appuntualmente, voilà, perché per quanto riguarda il, eh, la gestione del rischio clinico, abbiamo l'articolo 1, 2, 3, 4 della legge 24, della prevenzione del contenzioso articolo 5, 6, 7, 8 e 9 prevenzione del contenzioso articolo 9 rientra in questo schema architettonico della norma l'articolo 9 e soprattutto poi abbiamo le questioni assicurative dall'articolo 10 all'articolo 14 quindi come vedete anche l'architettura della legge 24 ricalca per disservamente lo schema dell'articolo 3 bis della legge 189 perché questa filogenesi normativa è importante perché un altro dei cardini per cui questi tre sistemi dovevano funzionare sinergicamente, lo spostamento del rischio alle compagnie di assicurazione, la prevenzione, era quello di ridurre i costi della sanità e segnatamente il fenomeno della medicina aggressiva. La cosiddetta pax interna. Ora, un legislatore così attento ai fenomeni della pax interna che attenzione, il legislatore e il ministero stanno ancora lavorando per le questioni di responsabilità covid correlata sulla Pax interna. Ci sono in questo momento attivi moltissimi tavoli di lavoro. Il 13 avrò un webinar con fede sanità proprio su questi temi. Quindi c'è un'attenzione sulla Pax interna assolutamente importante. E io penso che questa interpretazione non possa essere stoppata da profili, da profili di responsabilità costituzionali che avranno luogo e sede, però prima di tutto, prima di avere profili di responsabilità eh, eh, costituzionali che praticamente rischiano di fare implodere completamente l'articolo 9, vabbè, dobbiamo, in qualche, dobbiamo in qualche modo vedere quale può essere una proposta interpretativa. Diceva il consigliere Vincenti che la Cassazione non ha voluto esprimersi. Anche questo atteggiamento di prudenza, che l'ha ripetuto in numerosi altri colloqui che abbiamo avuto nei scorsi giorni, questo atteggiamento ci deve rendere un po più prudenti nelle, nelle, nelle interpretazioni per fare in modo che il sistema complessivo no, della, della eh, tutela data agli esercenti, le professioni san sanitarie, non venga meno. Non venga meno o venire meno dell'applicazione di quei sistemi di garanzia che sono stati riconosciuti dall'articolo 9 farei un giro siamo Avvocato Capelli e Iadecola e poi leggiamo qualche domanda Avvocato Capelli ah, facciamo un giro è un giro volentieri ma è un giro, è un giro enorme quello che, che ha introdotto Su, su, su quali fossero gli scopi della, della 24 e del 2017 possiamo discuterne. Eh, se gli scopi sono lo spostamento dei rischi, se uno degli scopi era lo spostamento dei rischi sull'assicuratore, mi sembra che fino ad oggi questo scopo non, eh, non si sia raggiunto, vedremo eh, ovviamente perché mi pare che il mercato quantomeno si stia alimentando sostanzialmente da contratti eh, con SIR e, e, e franchigia, il che rende oltretutto molto problematico l'aspetto di cui ci siamo occupati oggi, cioè l'aspetto della rivalsa, perché tolta la SIR e tolta la franchigia, il problema potrebbe anche, eh, potrebbe anche improvvisamente, improvvisamente svanire. Poi eh, mi, ha, mi ha colpito la... la un passaggio di, di, di Arturo Iadecola che eh, quando ha, eh, concordo con lui perché mi ha, eh, mi ha fatto riflettere sul, eh, sul problema della, mh, della, della differenza, cioè sul, sul fatto che è stato richiamato in, in questa sentenza che stiamo eh, commentando, eh, del fatto della differenza... Eh, del, eh, del fondamento dell'azione della pubblica amministrazione rispetto a quello, eh, a quello civile cioè sulla, sul carattere soprattutto, soprattutto sanzionatorio e, e effettivamente è, non, non, non ho dubbi visto anche l'autorevolezza la, la, di Arturo su questo, su questo tema e sul fatto che abbia ragione anche perché mi è venuto da pensare se andiamo a spingere, spingere, spingere, spingere sulla differenza tra lo scopo dell'azione sanzionatoria da una parte e risarcitoria dall'altra va a finire che queste due azioni le possiamo addirittura sommare cioè, e possiamo arrivare alla fine ad avere il medico pubblico dipendente che si becca una bella azione di rivalsa civile e poi si becca un'altra azione ma tanto una può sommarsi all'altra perché la seconda non è restitutoria ma è sanzionatoria eh, non è risarcitoria, ma, eh, ma, è, è, ma è sanzionatoria. Altro problema, che invece mi è, eh, è, è quello relativo a un altro passaggio di questa norma che eh, mi è fatto venire in mente adesso, tu, dottor Macri, eh, eh, mi, era, mi era sfuggito negli ultimi giorni, ma ci avevo pensato un tempo, proprio quando cercavo di, di, eh, di catalogare eh, la portata dell'articolo 9, è l'azione surrogatoria, perché quando parliamo di azione surrogatoria, 1916, eccetera, è, beh, eh, ci surroghiamo nel diritto di qualcuno. Ma se ci surroghiamo, se è concessa un'azione surrogatoria dell'assicuratore, l'assicuratore 1916 si surroga nella posizione dell'assicurato, quindi se si surroga nella posizione dell'assicurato vuol dire che l'azienda ha l'azione civile. Non lo so, sono tutti pensieri che poi alla fine ho abbandonato, perché eh, quella slide che riportavo dove c'era quel garbuglio di, eh, di binari, eh, a un certo momento si è impossessata anche del mio cervello e dei miei pensieri. E mi portava alla conclusione che più ci pensavo, più, eh, più facevo veramente. Però facevo se posso veramente... per ripellazione. Anche... Il passaggio finale ho finito il passaggio finale di Vincenti. Eh, non è di, di poco momento, eh, cioè il passaggio finale quando dice attenzione che stiamo parlando di prestazioni sanitarie e quindi prevedere una differenza di trattamento da un medico all'altro solamente perché uno è pubblico e uno è privato. Io l'insegnamento di Iede Cola che mi ha dato più volte, cioè la, il fatto che sappiamo che il dipendente pubblico a questa prerogativa dolo colpa grave mentre l'ho imparato e, e, e, e l'ho compreso e l'ho accettato insomma però il passaggio finale di Vincenti quando parla attenzione che stiamo parlando del diritto alla salute e quindi quantomeno sullo sfondo di questo scenario c'è sempre il diritto alla salute del cittadino quindi differenziare la responsabilità del medico il modo di rispondere del medico solamente in base al contratto che ha, ecco, questo è qualcosa che sicuramente mi farà riflettere nei prossimo. Eh, ancora sulla surroga, è ovvio che nella surroga siamo di fronte al giudice ordinario, ma è questo che mi interessa, mi interessa vedere come nella surroga vengono portate, quindi di fronte al giudice ordinario, le limitazioni dell'articolo 9, questo è interessante, quindi lascerebbe, come diceva il dottor Iadecola, pensare che quella soluzione compromissoria in realtà possa funzionare, purché al di là delle questioni di giurisdizione, che ripeto sono affascinanti da un punto di vista giuridico, ma trovano poca empatia eh, tra gli esercenti di professione sanitaria che si occupano del diritto sanitario per le aziende, però trovano poca empatia, mentre è interessante vedere che chiunque sia il giudice, va bene, dove si incatenano la controversia, applichi le, medes applichi le medesime eh, strutture contabili della, del danno. La mia domanda è, dopo passo la parola ad Arturo Iadecola, eh, ma eh, si può questo fare altro, eh, altro. in questo momento, allora. Oddio, possiamo agire in, in via interpretativa di quello che abbiamo o ci vuole un intervento del legislatore su questo tema? Dottor Iadecola. Sì, grazie. Allora, io mh, non posso che essere d'accordo con quello che ha detto il consigliere Vincenti, cioè... Molto probabilmente, ma del resto siamo d'accordo un po' tutti quanti. Qui non ci interessa tanto, eh, è un punto di vista che credo a comuni sia i diretti interessati da queste discipline, quindi i medici, il personale sanitario, sia gli interpreti e coloro che nei vari ruoli devono darvi applicazione il profilo della giurisdizione. È un problema che ovviamente si pone e continuerà a porsi, ma interessa soprattutto che questa eventuale duplicità di giurisdizione non determini un pregiudizio per il medico, per il solo fatto non solo di essere un medico pubblico anziché un medico privato, ma addirittura per il medesimo medico pubblico di essere chiamato a rispondere davanti all'uno o davanti all'altro giudice. E allora giustamente si osserva da parte del consigliere Vincenti, una soluzione potrebbe essere quella di venire incontro a questa esigenza di certezza, diciamo che soprattutto aggiungo io, di uniformità di trattamento, applicando quelle norme, eh, diciamo, di beneficio previste dall'articolo 9, particolare del medico, anche quando, eventualmente, quest'ultimo dovesse essere chiamato a rispondere davanti al giudice ordinario e della parte dell'azienda e non già soltanto quando agisce il pubblico ministero contabile. E questa potrebbe essere una soluzione, una soluzione che a me sembra di buon senso, proprio perché, torno a dire, mi pare che anche su questo siamo d'accordo. Sì, è vero che l'articolo 9 presenta, e sono stato eh, anche su questo d'accordo anche poco fa, nel, mi sono detto d'accordo anche poco fa, nel dire che l'articolo 9 offre degli spunti che possono portare a ritenere che il legislatore volesse effettivamente riconoscere una giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, ma comunque anche in una lettura, diciamo, eh, che non voglia diciamo così, all'azienda che... Si, lamentasse un'eventuale lesione del suo diritto alla difesa beh comunque sì, il giudice potrebbe poi fare applicazione di quelle norme che comunque riducono l'esposizione del medico proprio per evitare quella disparità di trattamento si può fare questo non si può fare beh io direi che eh, noi sappiamo che tutti i giudici devono prima di censurare la eventuale legittimità costituzionale di una norma devono tentare la strada della interpretazione costituzionalmente conforme direi che tutto sommato in un caso del genere non sarebbe, come dire, eh, non sarebbe strano se un giudice ritenesse di eh, estendere queste tutele tra virgolette, che la legge predispone le a favore del medico anche eh, in, un giudizio, in un eventuale giudizio civile. Tra l'altro vorrei aggiungere un ulteriore, un ulteriore elemento che può essere ulteriormente diciamo, dimostrativo di come eh, sia diversa. Eh, se non si tenta questa strada dell'interpretazione costituzionalmente orientata la posizione del medico semplicemente in base a, alla, al giudice che si occupa della causa eh, la eh, legislazione eh, più recente, mi riferisco al decreto legge 76 del 2020 sempre nell'ambito della legislazione dell'emergenza, ha previsto con una norma transitoria che i, i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti rispondono solo per dolo quando le loro condotte sono di tipo commissivo e anche per colpa solo quando le condotte sono di tipo omissivo. Certo, nell'attività del medico è molto difficile stabilire se c'è un comportamento attivo, quale elemento che causa il danno o un comportamento omissivo. È difficile, in concreto, il professor Matri ce lo insegna, dire se in realtà quella è una condotta commissiva o omissiva, quindi anche questa norma darà luogo a divergenze interpretative sicuramente però ci rende ulteriormente chiaro quanto sia diverso il regime della responsabilità di un soggetto medico o non medico a seconda che il suo giudice sia la Corte dei Conti che applica questo regime sostanziale speciale ovvero il giudice ordinario quindi ecco dei limiti in cui è possibile evitare diciamo disparità di trattamento che sarebbero queste sì incostituzionali io credo che la strada della eh, diciamo interpretazione alleguatrice possa essere la strada più, più opportuna ecco, magari se siete d'accordo mi faccio io parte dirigente come si dice, potremmo dare un'occhiata ai quesiti che sono stati fatti dai, dai partecipanti, ce ne sono diversi se può cominciare Vediamo dove arriviamo. Dovremmo chiudere fra cinque minuti per essere allora. Avvenuti. Cominciamo a dire che ai siti cui non sarà data risposta, ora, cioè quasi tutti, perché vedo che sono molti, i sono relatori risponderanno per iscritto e le troverete sui canali aziendali. SAM. io lascerei quelli civilistici al, all'avvocato Locatelli e mi occuperei di quelli che riguardano la Corte dei Conti. Eh. Come si vedono? Scusatemi, chat. che non li vedo, devi cliccare sul chat. Allora, intanto, dottor Giavecola, se vuole iniziare lei, così sì. Allora, io andrei direttamente sulla domanda della dottoressa Caravita. Come si concilia il doppio binario con l'obbligo di segnalazione, l'avvocato Caravita, segnalazione alla Corte dei Conti da parte delle PA. La PA decide liberamente se attivare l'azione innanzi al giudice civile o segnalare alla procura della Corte dei Conti, posto che il nuovo articolo 66 del Codice di Giustizia Contabile prevede un termine di prescrizione massimo di 7 anni per l'azione contabile, detta prescrizione fa venire meno anche per l'amministrazione l'obbligo di procedere anche civilmente allora comincerei con il dire che quello di procedere civilmente non è un obbligo quello di procedere civilmente è, l'abbiamo detto anche poco fa, una scelta, una scelta discrezionale dell'amministrazione, la quale è chiamata a fare le sue valutazioni le sue valutazioni in primo luogo in termini di eh, verosimile, come dire, di, verosimile esito del giudizio la valutazione che qualsiasi soggetto fa prima di intraprendere una causa laddove invece la posizione della Corte dei Conti è, è differente perché la Procura regionale una volta che vi siano i presupposti sostanziali della responsabilità è tenuta ad agire non fa valutazioni di opportunità ora premesso che esiste e, e resta confermato dal codice di giustizia contabile l'obbligo di segnalazione che qualsiasi amministrazione pubblica deve fare in presenza di un danno reale eh, io direi che i due profili vanno scissi nel senso che eh, per quello che attiene in particolare alla mh, prescrizione e, e i due regimi di prescrizione sono differenti anche se in ipotesi eh, fosse maturata eh, una prescrizione contabile nel senso che sono passati i sette anni che ci ricorda l'avvocato la, eh, vale a dire cinque con possibilità di interruzione ma con l'aggiunta di soltanto due anni successivi per l'azione contabile Nulla esclude eh, la possibilità nel termine residuo, quindi nei restanti tre anni, per l'azienda la, sanitaria di esercitare un'azione nei confronti del medico o ve ne siano i presupposti. Tuttavia, quello che può essere più interessante notare a questo proposito è che l'eventuale eh, iniziativa, o meglio, la decisione dell'azienda di abbandonare qualsiasi, come dire, eh, Ipotesi di azione nei confronti del medico, una volta che sia sì, addirittura ricorso in termini di prescrizione per il pubblico ministero, non darà luogo a responsabilità per l'amministrazione di fronte alla Corte dei Conti, se è, questa, se è questo diciamo, uno dei, degli addentellati della domanda. Per il semplice fatto che sia stato lo stesso pubblico ministero contabile a ritenere di non dover procedere, molto probabilmente eh, nessuna valutazione diciamo di responsabilità potrà farsi nei confronti dell'amministrazione che ha ritenuto essa stessa poi di omettere questa questa azione. Lascio la parola all'avvocato Locatelli perché vedo che il tempo stringe quindi magari una risposta la potrà lui e le altre le vediamo. Io proporrei avvocato siccome c'è quella dell'avvocato dell Silvia Rossi che mi sembra abbastanza interessante e di interesse generico se potesse rispondere a questa. Allora la, la, la leggo ora come si concilia il doppio binario con la previsione della legge Gelli-Bianco dell'obbligo per l'esercente della professione sanitaria ausiliario della struttura pubblica di essere assicurato per la solo colpa grave, evidentemente a tutela del pubblico elario, ma non Penso anche per il CDIF? se ho ben capito la, sì, se ho ben capito la, la, la, la domanda non perché, perché l'ho letta in questo momento per questo l'ho letta piano perché devo cercare anche di, eh, di comprenderla è il tema che avevo un po' analizzato prima no? quando avevo mostrato la slide relativa ad una eh, polizza assicurativa di un medico pubblico dipendente e la sua polizza diceva proprio evidentemente attraverso la lettura che era stata data in buona fede dall'assicuratore, da, dagli stesso, dal suo broker. E la lettura era quella che l'azione per colpa grave potesse essere a binario unico, e cioè rivolta solamente da parte della Corte dei Conti, perché se ricordate la slide, cioè quella clausola diceva che eh, assolutamente ci vuole una sentenza della Corte dei Conti, no? sostanzialmente. Lasciamo perdere poi se questa indicazione sia corretta, eh, rispondente a dettati civilistici o meno. Però insomma eh, era molto chiara la clausola. No? Ah, allora il punto è, eh, nell'incertezza che in questo momento ci pervade, quantomeno eh, parlo per me, in questa incertezza io preferirei avere una clausola che mi dice che eh, io sono garantito come medico in relazione un'ipotesi di azione eh, per, eh, per colpa grave generica senza riferimenti a corte dei conti eh, o ad altro fermo restando che poi giustamente come avevo visto invece in un'altra in un domanda eh, c'è il problema anche della de de, de colpa lieve di come eh, il medico alla fine venga eh, assicurato oppure attraverso altri meccanismi di garanzia del proprio patrimonio da parte della... Insomma, qua ovviamente dobbiamo attendere eh, che la legge Gelli eh, entri, entri sostanzialmente in vigore e capire attraverso quali meccanismi si, eh, si intenda eh, appunto provvedere anche su questo secondo me fondamentale eh, eh, aspetto perché anche la stessa eh, terza sezione della Corte di Cassazione è già dal 2007, forse anche prima, Parlo del 2007 con la 21.916 di Giacomo Travellino sul, sul più probabile che no. Già da quella sentenza si inizia a parlare del eh, valore sociale dell'assicuratore sul quale alla fine si vengono a, a, a spalmare eh, determinate, determinate obbligazioni. Quindi, noi dobbiamo oggi tenere in considerazione la società, di l'assicuratore, come un elemento essenziale eh, in questo meccanismo. La Gelli e Bianco. Li, li richiama probabilmente qualche passo in più avrebbe dovuto essere svolto e lo sappiamo però insomma eh, questo è un aspetto assolutamente da tenere in considerazione bene io penso che dobbiamo concludere risponderemo alle altre domande per iscritto troverete sui canali aziendali share ringrazio tutti i relatori intervenuti avete visto come Abbiamo posto più questioni che soluzioni, però così è l'oggetto della sentenza che abbiamo esaminato, ma non tanto la sentenza quanto la problematica che preesisteva alla sentenza, preesisteva alla legge eh, di Enri Bianco e ancora non ha trovato che ampi campi di dubbio su cui poggiare. Speriamo che il prossimo lavoro, che non abbandoneremo, possa portare a ulteriore compimento la fase interpretativa sia della sentenza che della legge. Sono certo, conoscendo la produttività della mente del consigliere Vincenti, che può darsi che fra poco qualche ospite, qualche spunti da qualche parte ci possa dare qualche indirizzo. Grazie a tutti e vi saluto ai prossimi webinar di Show. Grazie a voi. grazie.